Almeno un minuto per qualche 고기 <목소리> 안 <목소리> <목소리> perché tre generazioni fa non lo sapevano adesso non c'è più possibilità di avere delle scuse quindi basta trivelle asfalto basta i sistemi che hanno già dimostrato di essere fallimentari sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico perché il clima e anche tra le cause fondanti della crisi finanziaria che attanaglia tutti noi quindi adesso basta a dire che non è importante, siamo tutti qui per manifestarlo e ah, una cosa volevo aggiungere, eh, quando si parla di, di cambiamenti climatici si rischia immediatamente di essere sdoganati come gufi come quelli che portano male che dicono che parlano solo di catastrofi di cose non vere allora il gufo è sempre stato il simbolo della saggezza tant'è che stava con la dea Minerva che ci metta gufi insomma, vedono di notte vedono cose che altri non vedono ed è solo l'ignoranza che li relega a essere scaramanticamente cose eh, cattive insensate perché non si vuole sentire quello che hanno da dire well, cioè, noi non siamo gufi cioè, noi siamo gufi le conseguenze perché Giorgio sono milioni le persone che ogni anno devono, sono profughi ambientali no? sono, sono quelli che si devono spostare perché avanza la non possono più vivere non hanno più modo di vivere lato questi anni devono spostarsi non è soltanto questo di